Vai a cagare! Perché vai a cagare deve essere un insulto? Se ci pensiamo, per uno stitico sarebbe una cosa molto bella, nel senso vai a cagare lui, sì, ci vado con piacere! Mentre per uno che invece è... Eh, ...lubrico, cioè incontinente, e eh no, in quel caso può essere un'offesa. Non faccio video da tantissimo, lo so, <ride> non sono molto attivo sul tubo, purtroppo, però sto lavorando. Sto facendo dei 3D, Sto lavorando in campo 3D e, e quindi mi sta portando via molto tempo, anche perché mi devo imparare il software da capo, in quanto principalmente io utilizzavo After Effects, però aveva dei limiti, e poi Cinema 4D, ma a questo punto anziché impararmi Cinema 4D, che aveva comunque era pagamento, a questo punto ho detto perché non impararsi Blender, che è gratuito, e questo mi ha portato via molto tempo, perché è gratuito, ma è molto complicato da imparare, però le potenzialità sono enormi. Non peraltro sto pensando di fare un tutorial su come montare i video con Blender, ebbene sì, e arriverà presto, devo trovare il tempo per girarlo. Poi, beh, ho la barba. Ebbene sì, perché il giorno di Venerdì Santo sarò qui ad Antignano e sarò Apostolo Filippo nella Via Crucis. Non so se ci siete mai stati, è molto bella Praticamente non è la classica via crucis in cui cammini È la via crucis in cui si interpreta proprio, si rivive il momento Si rivive quell'anno in cui c'è stato il disastro nel pianeta in cui stava per, insomma, per essere distrutto Ed c'è tutto il paese che ci partecipa Tutti, Tutto il paese diventa... torna indietro nel tempo Quindi se riuscite venite, è gratuito, è all'aperto E tutto il paese, insomma, tutto quanto è allestito come all'epoca quindi fateci un salto. Sono attivo invece su Snapchat, su Telegram. Su Telegram mi trovate come fra Yoshi. Su Snapchat come um, fra Yoshi. <ride> Oppure eh, scansionando i vari codici che lascio in giro poi là se mi seguite sui social network. È scoppiata la primavera. Non so se... aspettate. Avete visto? È primavera, fa caldo, ci sono 15 gradi e io sono con... Wow! Senza giacca. Di solito giro con la giacca anche perché fa molto freddo. Ah, questo video era in italiano ed è stato montato con Blender. A presto. Froiocci.